Sono Eleonora Pantò, lavoro in un centro di ricerca qui a Torino che si chiama CSP e collaboro con il MUPIM in particolare sul tema donne e tecnologie ed ho collaborato all'organizzazione della Dadei. Oggi a Bitovistoli ho parlato del tema della pervasività del software ed in particolare di come tutto il mondo stia cominciando ad essere governato dagli algoritmi. Questo da un lato è molto positivo perché ovviamente libera gli umani da tanti problemi e incombenze, dall'altro però è necessario che tutti noi siamo consapevoli che a volte gli algoritmi si portano dietro degli stereotipi che sono i nostri, degli umani, che, abbia, che addestrando queste intelligenze trasferiamo anche i nostri come dire, punti di vista non sempre equilibrati. Questo per me è un aspetto molto importante perché appunto non, non dobbiamo abituarci ad accettare l'idea che la colpa sia dell'algoritmo.